Così uno viene e va a farsi picc all'italiana. Tanto cazzo va a farsi il Come si dice Doddy Style in thailandese. Ah. Come si dice chiave in thailandese? Sarebbe concetta, però pronunciato KUNCHE <ride> Chiave. KUNCHE e chiave. Questa è mia moglie. Benvenuti a tutti ragazzi. Il primo video di un ristorante italiano. Siamo a Soi Boacao. A Pattaya. Ci hanno già portato, come vedete all'interno del video, la focaccia. Ci hanno portato le bruschette, che adesso inizierò a mangiare. Prima che Giovanni, che è qui con me, <ride> si mangi tutto. Allora, siamo da Albi e, e Miki, siamo i buacal. Il ristorante è buono, adesso assaggiamo. Giovanni sta bevendo Coca-Cola Zero, gli ho preso l'acqua. Oggi abbiamo preso spaghetti con vongole. Oh, che grande. Olio, <ride> casca l'olio <ride> Però non fa niente. Adesso che assaggio e vi dico come va. Buono Buono. Wow, no. Wow, Senti queste bruschette com'erano? Ottime, io le faccio fare miste sia col pomodoro sia col salame e il, e il formaggio. Che bello avere un paio di gusti. E quale è che preferisci di più tra le due? Mi piace l'abbinamento delle due. Quella al pomodoro è la classica, è la più buona. Ok, quindi obbligatorio. Bruschetta al pomodoro, obbligatoria se viene da che pulisce, che è sì. adesso vi faccio vedere il bellissimo piatto dove mi hanno portato spaghetti con le vongole ok vi faccio vedere qui il piatto A forma di pesce con spaghetti vongole ah ma c'è anche il peperoncino? ah no non c'è il peperoncino questo è fondamentale. Che cos'è questo? È un peppero di mangiare. No, peperoncino non lo mangio. Non riesco a mangiare speziato ragazzi, mi spiace. questo al centro è un Non vorrei essere troppo ignorante quando chiedo queste cose. Certo. No, no, che è ok. Non è un ho le per i Ah, ma c'è? c'è anche un po' di peperoncino, eh? Quindi non c'è bisogno che lo aggiungete Volendo. No, oh, gli spaghetti stanno qua. Sono belli gli spaghetti, io gusto solo da dietro, escono contro <ride> luce. La peggiore registrazione di tutti i tempi. Focaccia, focaccia. Allora, Giovanni ha voluto prendere insieme i spaghetti con le vongole della focaccia non so se va mangiata prima o dopo gli spaghetti con le vongole insieme, cioè tipo scarpetta. faccio la scarpetta la focaccia è veramente buona io preferisco la pizza alla pasta ho che già stanno rompendo, dicendo che siccome stiamo facendo entrare gli ucraini e molti di loro non sono vaccinati, c'è il rischio che portino qualche variante. No? Ma Quanto basta qui? che portino qualche bella... Comunque lo Stato è variante, buono. il Green Pass non lo toglie il 31. Eh? Dato no, qui si parla di Covid no, di al tavolo. C'è lo Stato d'emergenza che i paesi intorno all'Ucraina non ce l'ha, c'è l'Italia. Thank you. Sì, che ancora non ho bevuto. E poi dovresti fare... Le una... polpette... Oh, le polpette, ovviamente. La pizza con il pineapple. Dovresti fare i, i pacchetti uh, uh, picnic Già con... Con la tovaglia quella bianca e rossa in tessuto, ah, beh. e il cestello con delle cose classiche italiane. Così uno viene e va a farsi il picnic all'italiana. Quanto cazzo va a farsi il picnic all'italiana? E pensa che c'è gente che si fa pagare per queste idee? Dove sei andato mi In spiaggia eh. a farti il picnic. la famosa Alla pineta? Del... Vieni qua, ti, ti fai fare una focaccia del salame, delle bibite. Col che te ne vai in spiaggia? quello si, sì, ma è quello che non si usa Che ti fai arrestare Che ti si hai perso il tuo nome? hai perso il tuo nome? salame. perso il tuo nome? hai perso il sì. Sarà un grande successo questo video, me lo sento, lo vedo. Tetto la sappa, La SAP. lo sai che fai con la SAP? e il la SAP e il telefono. Bravo no, 1 0. No, no, Come? Come? Come e il telefono. Tetto diciamo diciamolo. Ma questo, questo è un video o è un live? È un video? Aiutami a portare. Adesso la, diciamo, lo metto porta. su YouTube. Ma arrabbiare. Diciamo oh, come dire. si dice Doggy style in thailandese. Se note origenisci, ciao Doggy style. Eh! eh? eh? Ah. Cioè, ci deve avere il controllo. Diciamo che. si dice. Ah ma. Che gioca, ma è andato can. via che è ah tamma ma, ma, ma. ma. ma. Si cane tamma a pecora si dice tamma o tamma ma cane ma no cane ma mi state confondendo le idee ragazzi non siete bravi a fare le lezioni di italandese quindi facciamo anche un po' di lezione di Thailandese mm, si sì. sì. sì. Allora, per il napoletano è facilissimo ricordarsi eh, ricordare come si dice chiave in thailandese sarebbe concetta, però pronunciato Kunche Chiave, Kunche è Chiave Questa è mia moglie, ecco Non c'era una poesia di Totò che diceva Kunche? Canzoni napoletani sì Chiano in talantese dice funge fungi Bene, questo è da ricordare, sarà facile da ricordare. Non lo sapevi? No comunque il peperoncino c'è sulle vongole e io vi dico che non mangio piccante e adesso sto mangiando piccante. Allora, c'è però è sospetto di piccante cioè che ah. capito quel quid non forte alla thailandese che non puoi mangiare perché ti brucia la bocca per la bocca per, per sì, un ora sì non come thailandese insomma è piccante italiano che effettivamente col sughetto sotto che tu non hai fa C'ha un buon sapore. Quando mangiati i spaghetti, prendiamo il sughetto sotto. È più buono! Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! ah, il piatto Mmm! Mmm! Mmm! Mmm! Senti, ma questa focaccia l'hai ordinata ma non la sta mangiando. Come mai? No, L'ho mangiata! Sei tu che non lo stai mangiando? Ah io mangiato! Sei sazio o vuoi prendere il dolce? Il dolce te lo vorrei fare prendere da un'altra parte, abbinato al caffè. Tirami su ti piace? Sì. Va bene, allora dopo facciamo un altro video Segreto Dove vi presenterò un posto eccellente Solo per il dolce Che fa, che fa una porzione ehm, piccola Per combattere il senso di colpa dei clienti Assaggio la fatta Assaggio io la fatta yeah. Oddio, ho sì, sono tutti allora la Fanta thailandese la riconoscete perché è arancione con una scritta che non capite. Dall'altro lato, dall'altro lato c'è scritto Fanta, però se la trovate al supermercato così affidatevi al colore. colore. Se la trovate al supermercato girate la bottiglia e leggete cosa c'è scritto. Cioè il POV, il point of view, cambia tutto in base al punto di vista. A proposito di POV, vogliamo fare anche qualche video POV? Probabilmente oh. anche quella che Online si trovano molti film eh, contenuti POV. È, è eh? buona, è diversa è meno frizzante ma perché è diversa non è vero no c'è almeno uno 0,5 di non è più frizzante ah Ah la bevi io voglio dire la ruota ok ragazzi se prendete la fanta mi raccomando non è abbastanza frizzante in Thailandia quindi evitatela ragazzi di carone i ragazzi di Verona un napoletano? Mario se voi ha vivi o qua? Chi è mai? Io non mi ricordo, quelli che. No, lo so se venivo qua. È avanzata la focaccia. Cioè, concordi che scusciare queste vongole è, è un, ti impiega... Eh, si impieghi più tempo. Però vedi, dovresti fare tipo spaghetto e zuppare la vongola nel sughetto e poi ciucciarla tutta. Ma tu perché sei italiano hai facilità a, a fare il boccone. Eh, ma questo ristorante è più italiano. <ride> Ma molti, ci sono anche molti italiani che devono utilizzare il cucchiaio. Quindi la vongola è a Milano e è mai arrivata. il cucchiaio per gli spaghetti? Ah, per ah, il, il succo? Che, che è arravogliana. Si dice arravogliana? No? Come si dice sì. arravogliana in italiano? Arravo, in italiano non si dice in napoletano. Arravoglia. Ragazzi, scrivetemi nei commenti come si dice arravogliana italiano e poi la focaccia la puoi anche volendo anticipatamente mettere sul letto del piatto qui la immergi? E... e dopo diventa una sorta di crostino eh ma se si bagna si ammalloppa come si, si dice si ammalloppa in italiano il piatto si trasforma in uno spaghetto a bombole ma anche su tè su tè francese su tè io ho ordinato l'acqua e poi ho dovuto la fanta sono molto intelligente Perché se tu il pezzo di focaccia non lo metti nel piatto se la magna, se la magna tutta Michele <ride> Se la magna il proprietario Sì ma, ma, ma fondamentalmente non perché lui sia goloso ma per un fatto di sprechi Eh <ride> dici, Ma questi soldi de, cucina, della pizza Sì perché la cucina moderna deve tenere in conto no, l'impatto ambientale Lo spreco è una cosa... <ride> allora, allora fa pulizia va passa tutti i tavoli tra un po' ci manda okay. <ride> a cagare la cuore e mangia metà perché anche quando non ci sono io quando torno però a metà focaccia non c'è tutto la mangia, no. <ride> lascio il segno e allora Bravo. sei tu lo spregone Giovanni Bravo. però beh, è caposo per due volte che è una macchina poi mette lì Comunque le vongole, se sgusciate effettivamente era più comodo. Infatti io ho finito un quarto d'ora fa. Eh, adesso ne ancora Però se chiedete il piatto di spaghetti con le vongole, rompete la minchia a chi le deve fare, quindi magari evitate, no? che si Ah oh, l'ho finito Grande, ho finito il piatto Questo è aglio, giusto? Buono Allora, devo dire il mio piatto preferito in linea generale da Albi e Michi è la pizza Io sono amante della pizza E e non posso mai dire di no quindi anche la focaccia quella non la mostro perché <ride> no lui la fa perché c'è cioè a chi piace un po' bruciacchiata a chi piace morbida quindi faccia molto buona ma anche le pizze margherita pizze normali specialmente quella con il prosciutto non potete prendere la il prosciutto crudo? non l'ho mai provata che la devo provare non chiedete quella con l'ananas perché non c'è invece c'è si chiama la guai la guaiana in italiano la guaiana veramente? prosciutto cotto e ananas, è quella che vendi di più ah fai... ce l'hai davvero? ah, ho do una cagata allora, ce l'hai la volevi chiedere prosciutto cotto e ananas per gli stranieri vanno a tutti quelli, ma anche taglie oh poi c'è anche quella adeguato di... l'isola allora. di pasqua che è uguale alla huayana ma con i capperi la pizza isola di pasqua l'abbiamo invitato a non ci vuole ma la fanno solo nel dai... ristorante ma... tuo cioè. ma siamo stiamo dando anche informazioni, idee culinarie ma ma capperi e ananas ma come il capperi ma la base della cucina è il contrasto il contrasto dei sapori, delle consistenze tu metti un ananas abbinato al abbinata cappero siculo senza offesa ma che scherziamo? È cioè, diventiamo famosi. E' eh, un paese dove caffè, caffero, le azzurro, ce ne fanno i tuoi pericolosi. Perché il caffè vuole il caldo e un clima secco. Ah. Io di solito lo porto la ricciola. Questa è che ho portato a ricca. Sì, cioè, ma come sono bello. Tutto sano, no? Eh, ma questa acqua non la vuoi? Tanto. Sì, ma infatti Anche che l'ho presa a farlo. È, fa... è buona. <ride> Comunque secondo me l'abbinamento spaghetto alle vongole con coca cola non ci sta, non fai la coca cola con la pasta Eh No, no, ma io sempre capito. non No, l'abbinamento alla coca cola, ragazzi, ora è una multinazionale, noi non possiamo andare contro la, la, la coca cola, altrimenti Quindi noi comunque abbiamo tanti bisogni cioè tante visualizzazioni di, per i nostri video 2-3 eh, ora noi non possiamo dire che la Coca-Cola sta male con lo spaghetto a vongole perché poi sapete potremmo avere problemi legali ci si abbina un bel vino bianco non obbligatorio di pomeriggio non è obbligatorio di pomeriggio non è obbligatorio alla sera pomeriggio sì, perché uno la sera esce, va a mangiare una cosa al ristorante, si veste, si prepara e poi non si beve un bel, una bella bottiglia di vino. Ok, allora chiudiamo questo video, eh, ah, saluto, saluto, saluto a tutti eh, i tuoi okay. amici, ci vediamo prossimamente qui al Sopro Mare. Auguri.